Mm -hmm. Ma, mm, mm, mm. Mm, mm, no. Mm. Cioè, questo apparire io, eh? Penso che lei lui Grazie. Anna. Mm -hmm.